però possiamo parlare di quello che volete insomma anche di, di reverse engineering in generale io eh, non ho preparato niente perché ovviamente il, il barcamp è stato deciso eh, più o meno un'ora fa quindi magari non so se avete qualche domanda o qualche argomento di cui volete parlare o che volete proporre possiamo vedere eh, insomma di, di, di mettere insieme qualcosa di fare qualcosa qualcuno aveva qualche idea Eh, vai, eh. Eh, che riguardava l'utilizzo dell'NDK dell scusa, allora c'è una domanda che avrei voluto farti stamattina che riguarda l'utilizzo dell'NDK cioè se c'è una parte algoritmica che si vuole per qualche motivo proteggere Utilizzare l'NDK quanto aiuta nell'alzare l'asticella da parte di possibili attaccanti nel fare reverse engineering e se ci sono alcune tecniche o accorgimenti da adottare? Eh, sì, eh, sicuramente il reverse engineering di, di codice nativo eh, è più, eh, impiega, richiede più tempo e soprattutto anche tool e conoscenze più, più avanzati. Eh, ci sono delle slide che, che stamattina ho saltato che così approfitto per per far vedere ehm, su dei tool per fare reverse engineering di librerie native ehm, noi a volte consigliamo alcune funzionalità critiche di implementarle proprio eh, con l'NDK perché eh, è appunto un po' più eh, difficile fare reverse engineering eh, devi stare attento eh, ai, flag, eh, ai flag che usi per compilare eh, la tua libreria nativa i compilatori hanno dei flag di ottimizzazione che devi eh, abilitare intanto devi togliere le informazioni di debug anche per quello bisogna escludere dei flag dalla compilazione e poi ci sono dei flag di ottimizzazione che ti eh, ottimizzano il codice e praticamente lo, lo trasformano e questo come side effect diciamo a è il fatto di renderlo meno comprensibile eh, perché insomma prende, prende una forma ottimizzata per, per l'architettura della CPU e quindi eh, si perde diciamo, la, la struttura originale e, e se proprio vuoi andare ancora più sul, sull'impegnativo ci sono anche de, degli offuscatori per, per codice nativo eh, puoi, puoi, puoi valutare e, nel talk di stamattina non ho avuto tempo di farli vedere eh, ci sono dei tool ehm, per fare il reverse engineering di codice nativo. Eh, lo standard per fare il eh, reverse engineering di eh, binari nativi e librerie native è questo tool qui che si chiama AIDA Pro, che eh, in, sta per Interactive Disassembler, eh, praticamente eh, puoi disassemblare eh, codice per moltissime architetture e eh, ha una funzionalità. Eh, molto vaste di renaming e ha eh, un, un set molto ampio di API che praticamente puoi customizzare qualsiasi cosa lui faccia e, per dire puoi anche fare eh, il disassembly di, di una CPU sconosciuta che hai inventato tu ti fai un API che, che ti fa il disassembly oppure puoi, puoi fare eh, delle API in Python che ti decryptano script string e roba del genere è un, è un software impegnativo da, da utilizzare tanto che ci hanno, hanno scritto un libro che è alto 10 cm quindi eh, insomma è un mondo a parte e, e poi eh, c'è un plugin molto, eh, molto utile che eh, fa proprio la decompilazione di codice nativo e ci riesce anche abbastanza bene chiaramente si fa quello che può perché la compilazione è, è un processo distruttivo e soprattutto quella eh, che va a, a compilare in codice eh, binario per, per la CPU, eh, molte informazioni si perdono, quindi dopo il processo inverso spesso è impossibile totalmente, quindi anche la qualità eh, del codice ottenuto lascia un pochettino a desiderare, però comunque è già qualcosa. Insomma. Ma quindi si riesce a ottenere del codice C, C, o... C? Cioè, puoi avere un'idea, ma è proprio qualcosa di molto... Eh, cioè, se lo vedi nessun essere umano scriverebbe una cosa del genere okay. <ride> e, Sì, comunque può, può aiutare a capire cosa fa l'applicazione un'alternativa siccome questo software costa molto soprattutto con i, il plugin di compilazione. vi ho messo um, questa alternativa qui che c'è da non tanto tempo che si chiama Opera Disassembler, Disassembler e costa 60 euro anziché eh, migliaia di euro ed è, è tra l'altro è sviluppato da, da una persona sola quindi fa sempre piacere diciamo, supportare gli sviluppatori indie e, e poi sì, ha, ha un buon insieme di feature ma soprattutto un buon rapporto qualità-prezzo la qualità del, del disassemblato è, è inferiore a Ida Pro e soprattutto quella del, del codice decompilato però comunque per, per iniziare è un, è un ottimo prodotto questo è più o meno quello, quello che avevo per, per eh, il codice nativo una cosa che, che possiamo aggiungere non so se hai visto stamattina la, la demo sul eh, Runtime Manipulation di iniettare il codice eh, parlando di librerie native se eh, utilizzi ehm, vi ho fatto vedere due framework eh, eh, City Substrate e Exposed Framework se utilizzi CDA Substrate puoi eh, rimpiazzare anche librerie del codice nativo e quindi puoi riscrivere eh, metodi C e, e, e iniettarli a runtime come abbiamo fatto stamattina per il codice Java nel, nel videogioco eh, io ho una curiosità riguardo alla criptografia su librerie native Sì. mi chiedo come funziona perché conosco solo un software in questo caso che l'ho fatto e eh. sarebbe DexGuard mm -hmm. sì. e so che da poco ha introdotto sì, fotografie su librerie native ha idea di come funziona? di come funzioni, eh, secondo me almeno l'idea che mi sono fatto io non ho guardato perché non, ho, non ho ancora avuto modo di provarlo, l'ho usato a dicembre se non sbaglio la 5.3 che ancora non era, non era supportato. Eh, secondo me eh, se non sbaglio eh, Java ha tutta una serie di API per caricare le librerie quindi secondo me eh, c'è qualche API anche per caricarla dalla, dalla memoria e secondo me fa la, la decrypta in memoria e poi, e poi la carica dalla, eh, dalla memoria nella virtual machine e una cosa simile fa anche con, con le classi eh, criptate java penso e le decrypta, poi ci sono delle funzionalità per caricare codice a runtime eh, che su Android sono abbastanza flessibili eh, tra l'altro su Android possiamo caricare a runtime proprio eh, dei decks eh, a parte possiamo caricare proprio del codice eh, potremmo anche in teoria non è una buona pratica però possiamo scaricare dei pezzi della nostra applicazione dal nostro server e caricarli a runtime però non è molto consigliato non è molto neanche bello da, da vedere posso continuare la domanda <ride> visto che siamo e conosci qualche meccanismo di sicurezza commerciale che sfrutti ad esempio il caricamento custom dex loader oppure sì, eh, ce n'era uno che però adesso mi sfugge il nome ehm, però eh, bisognerebbe darci un occhio prima di utilizzarlo perché è cinese quindi eh, <ride> <ride> magari potresti fartelo tu eh, con le l'API per, per caricare i dex eh, eh però commerciale ho visto solo quello lì sinceramente ah scusa aspetta che... che... Eh, ripeto io la domanda per, per il tampering detection di me sì allora ehm, sì che l'ho dovuto skippare giusto buona, buona domanda eh, per il tampering detection ehm, eh, il, diciamo se, se vuoi fare sul serio eh, ti consiglio di, di prenderti DexCard eh, che ha dentro un, una libreria di utility che ti fa il tampering detection però vabbè, ovviamente DexCard è un tool a pagamento quindi magari vuoi fare anche qualcosa sfruttando l'API Android senza doverti rivolgere a un tool commerciale però DexCard dà, dà una buona soluzione già pronta da utilizzare e, e con un'implementazione solida che poi unita all'obfuscation di buona qualità che ti fa DexCard e ottieni degli ottimi risultati adesso se trovo la slide eh, praticamente su, su Android ci sono tutta una serie di API eh, principalmente nel, nel Package Manager comunque trovi eh, dopo, ti, dopo ti faccio vedere alcune risorse dove puoi trovare delle, delle ricette per, per fare questo tipo di tampering detection e, col Package Manager puoi eh, recuperare la firma della tua applicazione e, e controllartela insomma chiaro che un controllo di questo tipo come abbiamo detto stamattina devi cercare di nasconderlo per bene con obfuscation e cercare di metterlo in più punti se no eh, te lo trovano però sì, per il discorso che abbiamo fatto stamattina del eh, licensing verification quello offerto da google eh, quello eh, non viene più utilizzato quasi più da nessuno perché è stato rilasciato eh, un tool di cracking automatico che trova le, le chiamate alla libreria di eh, licensing eh, qualunque persona anche senza conoscenze può dargli in pasto l'APK la e disabilitare le chiamate al, al controllo di licenza quindi eh, se vuoi eh, fare la tua implementazione ti consiglio di, di, le, di guardarti la cassa del package manager di, di prenderti la, la tua firma e di controllarla comunque trovi già delle implementazioni già fatte anche su stack overflow per dire e poi un'altra cosa che puoi fare se la tua applicazione è in vendita solo su Google Play c'è la possibilità tramite l'API eh, Android di guardare eh, da dove è stata installata la tua applicazione quindi tu eh, potresti controllare che la tua applicazione è stata installata da Google Play e non da eh, fonti sconosciute quando insomma, eh, la installi da SD card o la scarichi da internet che devi mettere la crocetta su eh, fonti sconosciute per, per installare le applicazioni in, da canali non ufficiali sul telefono e, e per, per le risorse eh, dove trovare l'implementazione implementa, ne posso dare alcune che ehm, qui diciamo che è una specie di bignami che, che fa via, via forensics di, di pratiche di sviluppo sicuro, c'è cioè anche IOS a breve verrà aggiornato quindi eh, se volete tenerci un occhio e poi vabbè c'è il progetto OWASP eh, che è abbastanza famoso che ti fa vedere tipo le 10 vulnerabilità eh, più popolari su mobile e, e come, come rimediarle e penso proprio che ci sia anche eh, qualcosa sul tampering detection dovrai guardarci questo è un libro che ha scritto eh, il mio amico Scott che è uno sviluppatore che diciamo ha fatto del, del suo cavallo di battaglia eh, lo sviluppo di applicazioni sicure Android e trovi dentro eh, trovi dentro delle ricette per fare tutte queste cose qua poi eh, se vi interessa Comtia fa una certificazione per Android, uno per iOS per eh, Mobile App Security, se vi volete proporre come sviluppatori certificati, insomma, può, può, può aiutare, si fa il test in uno dei, dei, dei centri eh, autorizzati. Io avrei un'altra domanda, eh, vorrei chiedere se un'applicazione per qualche motivo mh, ha necessità di fare detection se un telefono è ruotato o, o cose del genere, se ci sono dei modi eh, più sicuri di altri di farlo, nel senso che ah, ci sono alcuni modi, ma ho visto che esistono anche dei modi già per aggirare, eh, che sono fatti per, eh, per aggirare questo tipo di controlli, quindi se tu avevi avuto esperienza a riguardo, sì, diciamo che. Mh potresti cercare di, di, di, diciamo di sparare nel mucchio e di beccare più implementazioni possibili che poi, ci sono vari approcci la prima cosa che puoi fare è diciamo, controllare se puoi aprire una shell di root magari eh, l'utente ignaro te, te l'accetta e quindi dopo tu hai già capito che, che sei root un'altra cosa che puoi fare è usare il package manager eh, per vedere se sono installate eh, le classiche applicazioni di root perché col package manager puoi vedere quello che hai installato quindi ti guardi ad esempio se c'hai eh, super su super user eh, quello di chanogen mod eh, e così via e già diciamo lì bacchi il 99% dei, dei device rootati perché la gente quando routa un telefono non è che va a imboscare che ha root insomma. E poi una cosa che ho notato su Android è che mh, root detection eh, si fa a poco, molto poco, solo alcune applicazioni tipo enterprise o, o bancarie. perché eh, molti device sono, sono rotati e magari lo sviluppatore non vuole perdere quella fetta di mercato, invece su iOS è già un po' diverso e alcune applicazioni proprio fanno eh, il detect del, del jailbreak e magari si rifiutano di funzionare Beh, oppure alcune tipo Skype eh, ti avvisano Skype per iOS, se hai il device già mercato ti dice che potrebbe mai funzionare oppure che, che non è supportato però poi continua a funzionare normalmente e poi un'altra cosa che puoi fare è mh, controllare eh, alcuni flag nelle property di Android eh, in Android ci sono delle, delle property che si eh, possono eh, prendere con un comando che si chiama getProp e puoi vedere se ci sono anche qui eh, segni che il device è stato rotato o comunque eh, liberato insomma già il breccato uno di quelli che diciamo è indice di questa cosa qua è il flag ro.debuggable che praticamente ti setta che eh, col tuo telefono puoi fare il debug a qualsiasi applicazione e giri sopra un'altra cosa che alcune volte eh, succede è che eh, scusami, la partizione di sistema è montata read write e magari puoi, puoi anche guardare quello lì guardi tipo il file guardi se questa partizione è montata così eh, perché su Android di default è montata read-only grazie però se ne dovessi scegliere una io partirei guardando i package così Salve, eh, avrei una domanda per la protezione e gli acquisti in app per la chiave lei come farebbe diciamo per metterla al sicuro? Eh, dunque, eh, gli acquisti in app eh, funziona che eh, quando io faccio un acquisto alla fine della transazione eh, le api di in app purchase mi ritornano un receipt firmato con eh, la chiave dello, dello sviluppatore però ehm, eh, mi sa che è una cattiva idea eh, mettere la chiave dello, dello, dello sviluppatore per controllare quella firma che viene dal Google Play dentro l'applicazione stessa è qualcosa fatto per controllarla sul proprio server quindi io eviterei di metterla dentro la tua applicazione, di controllarlo lì dentro. Ok, ma quando, sì, va per, quando si richiede un in app bisogna passare la chiave con cui Google dopo codifica, penso, identifica la tua applicazione con quegli acquisti in app ah ok ho capito eh, hai, hai tipo paura che qualcuno la cambi e... perché sulle linee guida c'è scritto che google che la chiave non dovrebbe essere una stringa pubblica o comunque una stringa statica mm -hmm. e bisogna implementare qualche algoritmo ah, okay, che te la ricrea capisco. dinamicamente Se stessi sapersi... verificando il receipt nella tua applicazione beh eh, lì allora potresti eh, cercare di eh, intanto offuscare il tuo codice e poi eh, fare eh, criptare la stringa insomma e magari mettere eh, la stringa criptata in un byte array magari anche spezzato la chiave da un'altra parte eh, cercando di fare del tuo meglio Insomma, è chiaro che se è tutto lì eh, sia la chiave che, che, che l'encryption è chiaro che con un, con, un, con un po' di reversing te la tirano fuori però puoi fare del tuo meglio insomma, per, per proteggerlo invece un approccio server? Invio una, una richiesta al server che lui mi istituisce e la chiave in pezzi e la vorrei ricostruire eh, l'altro client ok mh, però è chiaro, secondo me è un'implementazione un po' meno robusta però può funzionare, però è sempre diciamo, problema eh, come si dice, l'uovo e la gallina perché dopo uno te la sniffa e allora sei e il problema l'essenza del problema non è come tieni la chiave l'essenza del problema è che il controllo eseguito sul telefono e il telefono è un ambiente non, non trusted perché ci può essere l'attaccante quindi eh, dovresti cercare di proteggerti l'altro server in qualche maniera se riesci, adesso non so cosa sta vendendo la tua applicazione ma delle volte si riesce no è perché per un'applicazione che devo sviluppare ho acquistato in app porcese ma hanno chiesto perché erano andati a guardare un metodo per diciamo no, autentificare è... l'utente e salvare anche la chiave in modo che non venisse rubata sì, eh, stamattina avevo fatto l'esempio quello dei giornali praticamente eh, l'utente fa un acquisto eh, gli arriva un receipt sull'applicazione sulla, sull l'applicazione eh, fa la richiesta al server che vuole il giornale e manda su anche il receipt il server verifica il receipt quindi sul server non, non c'è attaccante che tenga speriamo insomma, deve essere eh, eh, in comando lo sviluppatore quindi eh, verifica questo receipt e solo se il receipt è valido mi dà il giornale quindi lì non c'è modo insomma facilmente di fregare okay, problema... nel caso in questo utente avrebbe perso i suoi soldi che ha usato per acquistare il giornale? Beh eh, se l'utente ha acquistato il giornale ha un receipt valido quindi gli arriva giù il giornale se invece eh, il receipt è stato modificato perché qualcuno ha messo le mani nelle API di, di Google Play per far ritornare che l'acquisto è sempre andato a buon fine anche se non gli sono stati scatti i soldi e comunque gli ritornerà un receipt eh, non valido lo manda al tuo server il tuo server lo controlla con la tua chiave qui le cose non tornano e tu non gli dai il, il tuo asset, il tuo giornale okay, il penso. problema è quando appunto fai acquisti che non prevedono contenuti non prevedono un server eh, prevedono solo codice che gira sul tuo device che lì eh, purtroppo puoi, puoi fare abbastanza poco volevo chiederti qual è lo stato dell'arte di possibili tool automatici per um, stimolare il comportamento dell'app diciamo, i suoi possibili comportamenti cioè, mh, tu vuoi iniettare degli eventi su un device sì. Eh, sì, oppure cioè... cercare di scoprire i suoi, il numero maggiore di possibili comportamenti che può assumere l'app, per esempio abbiamo un'app che. Cioè, mh, parli di una specie di automated testing con eh stiamo parlando di vulnerabilità di sicurezza si, sì, o... non supponendo che non sia un malware no? cioè tu vuoi fare una specie di, di fuzzing sull'interfaccia sì, esatto, perfettamente sì. okay. eh, ci sono vari tool tra cui alcuni anche sulla eh, SDK però lanciano, eh, lanciano eh, eventi casuali quindi non so quanto ti possono essere utili invece per, per diciamo che se lo vuoi integrare nel tuo software development life cycle eh l'azienda dove lavoro adesso ci saranno novità nei prossimi mesi per integrare questo tipo di analisi proprio in modo automatico nel software development lifecycle, tanto per intenderci in Jenkins, quando fai una build ti fa, eh, ti fa la build e poi ti fa anche i testing. Eh, eh, adesso questo qui sullo schermo è un prodotto del, dell'azienda per cui lavoro dove finisce la nostra ricerca e sviluppo sulla sicurezza delle applicazioni che rende possibile anche a persone non, eh, diciamo non full time sul, sulla sicurezza di fare analisi di applicazioni Android e iOS statica e dinamica, statica tanto... e dinamica. Che so che A runtime cerco di... posso estrarre le informazioni sull'activity e eh, di, sì. diciamo le varie risorse che usa, non si può fare una coppiata di analisi dinamica, fazzi? Sì, eh. è, quello, è quello, che quello, cerchi, che... quello che facciamo noi, insomma, okay. eh, sia con un approccio di record replay, così ad esempio puoi automatizzare procedimenti di login Come e, pensi... e fare il traffico e vedere se ci sono delle vulnerabilità di tipo man in the middle o, o altro oppure anche solo stimolare stamattina eh, abbiamo saltato quasi del tutto la superficie di attacco con interprocess communication quindi anche quello diciamo, si può cercare di, di automare il fuzzing si può eh, cercare di stimolare quella, quella superficie di attacco lì eh, mandando de, degli intent fatti ad arte e eh, cercare di, di, di far eh, malfunzionare eh, qualcosa eh, nel nostro prodotto eh, sono implementate ad esempio facciamo SQL Injection su, su Content Provider eh, Patraversal su Content Provider che espongono file e eh, anche su Activity Service Un open source che tu sappia? Eh, no Non ti chiedo di fare il marchettone su questo <ride> però che cosa supporta come IOS, Android? Sì, eh, per va adesso va? Android e IOS ok? E tutte le versioni? Sì. Ok? Cioè eh, adesso per iOS diciamo eh, ci stiamo muovendo più sul set perché comunque la, la percentuale di mercato quindi diciamo mh, e perché praticamente viene utilizzato con dei, dei device di testing e quindi insomma dovrai utilizzarlo con un device di testing iOS 7 no, no, Non ti voglio fare... Sul, sul pricing però ah, eh, è competitivo devi chiedere, chiedere eh, però siamo a livelli dei, dei vostri competitor di un fortify ah, io, eh, io non sono, non non sono commerciale ehm. eh, invece di faccio ancora una domanda più per eh, ignoranza su quello che cioè hai sicuramente molte esperienze sul mondo mobile ma tu spesso dici e eh, qua è necessario andare a offuscare eh, quando è che il controllo client side più tradizionale proprio non si può fare cioè tu mi hai detto ci sono app come prima dove l'acquisto è proprio impossibile in questo cioè, momento di cioè, proprio... eh, dici l'acquisto di codice però quando è che proprio questo non riesco a ristrutturarmelo in maniera tradizionale quindi avere il mio controllo sul server eh, ad esempio eh, stamattina ho fatto un breve accenno mi, mi piace magari fare un esempio così ci capiamo di più eh, c'è il classico esempio che tu hai il tuo giochino dove ti compri, ti compri le armi, no? ti compri i livelli la spadina e quello lì è praticamente <ride> Tu compri qualcosa da lì in ti torna qualcosa, eh, ti salvi una, una stringhina da qualche parte e la spada ti si sblocca. Ma a quel punto lì uno cosa fa? Guarda come funziona, ci mette la stringhina da qualche parte e c'ho la spada senza comprarla. È un problema che, che non passa. rimane tutto sul device e quindi è tutto attaccabile quella, quella cosa lì. Quel tipo di acquisto. Mm, non si potrebbero fare dei controlli quindi sulla tua profilazione server se c'è qualcosa che non torna? Tipo averla. La mia profilazione più. server. Eh, in questo caso qua del giochino. Il giochino, la cosa che potresti fare. I, I, no, scusa. No, no, eh, sì, potresti, potresti cercare di, di, di, di far vedere di se trovo io se eh, stavo pensando. S senza dire delle heuristiche che guardano che il tuo punteggio non. Eh, Esce, esula troppo da quello che potrebbe essere sì, magari sicuramente qualcosa del genere lo, lo puoi fare ma è tutto, è tutto di disinnescabile perché eh, eh, tu non, non, non hai niente che è in tuo controllo che impedisce all'applicazione di funzionare correttamente o l'utente di godere di quella funzionalità lì, è già tutto dentro l'applicazione quindi in un modo o nell'altro l'applicazione può essere pacciata eh, ad esempio eh, alcune cose si possono abilitare e eh, non è che tu deliveri un asset al, al, al tuo utente e quindi è una problematica un po' eh, complicata che... però puoi fare del tuo meglio diciamo per, per alzare l'asticella della difficoltà sicuramente quello, In quello anche sì anche Oh, scusa, una domanda partendo dal presupposto che ci sia un'app che non è da market quindi un'app industriale in cui uno ha il completo controllo del device quindi mi produco la mia rom android compilandola disabilitandola tutti, sa tutti i tasti disabilitando tutti i programmi togliendo google play Pu togliendo un, un chiosco quindi un, chiosco, un okay. SB, quindi disabilitando tutti i modi fisici che cosa, nella tua esperienza no. che cosa può essere fatto in più a quello che può essere disabilitare l'ADB, disabilitare quindi tutte le funzionalità di Android, disabilitare i tasti hardware, disabilitare la recovery mode e quindi disabilitare anche la, come si la download mode. Beh, immagino che avrei modificato anche l'interfaccia da, da non far andare dalle altre parti. Insomma, Beh sì certo, quindi in modalità chiosco, e... E, tasti di eh, power e volume sono, sono nascosti immagino certo, perché l'idea è di non far fisicamente prendere la pick up, perché tutto ciò uno lo può fare solo se riesce diciamo, a gestire il device e quindi iniettare quindi, insomma, in base Beh, a... lì comunque adesso non so che applicazione eh, che tipo di applicazione Chiosco stai cercando di fare tu ma se ti rubano la macchinetta e poi vanno a fare un dump della memoria il tuo pick up, siccome forse è l'ultimo del problema, ti, ti, ti rubano tutto <ride> però ecco, se mi rubano la macchinetta come fanno a fare un dump della memoria? Eh, sai cos'è eh, JTAG? No JTAG è un'interfaccia di, di debug eh, hardware che viene, far, viene usata per programmare e, e debuggare eh, componenti elettronici a basso livello quindi eh, questa cosa qua eh, questa interfaccia eh, è praticamente dentro ogni dispositivo elettronico, dentro ogni smartphone, e roba del genere. E tu praticamente, salta, sal, scusami, saldando dei connettori a, a, alla piastra madre, tu eh, in buona parte dei casi si fa soprattutto sugli smartphone eh, quando vuoi, eh, in caso di analisi forense, ad esempio, sequestri un telefono e eh, vuoi avere un'acquisizione un delle prove e quindi fai un'acquisizione JTAG, saldi sulla scheda madre del telefono eh, dei fili, poi utilizzi dell'hardware apposito e eh, fai, ottieni un dump della memoria del telefono. Ma questa è solo diciamo, una, una delle tecniche, se poi hai anche più soldi da spendere, ti possono eh, disaldare la memoria e poi ci sono persone eh, che fanno quello di mestiere, Risaldano la memoria su un'altra board e poi ti danno quello che c'è dentro, quindi <ride> mi dispiace, <ride> però oh, dipende, dipende un po' eh, chi è il tuo avversario, insomma, contro cosa, anche e soprattutto quanto vale quello che devi proteggere. Passando un po' su, sulle soluzioni MDM, vorrei un po' un tuo parere sì, eh, su quello. Non, non, so, non, non le ho utilizzate molto però quindi non mi sbilancio più di tanto, eh, posso solo dire che eh, la mia azienda sta avendo un approccio un po' alternativo, se vuoi vedere il loro prodotto si chiama Via Protect ed è una soluzione eh, di monitoring e, di Sicurezza per organizzazioni. E, e l'approccio qual è rispetto a quello che facciamo? L'approccio è, di, è una, di tipo: eh, si usano altre tecnologie di quello che usano gli altri per fare monitoring di sicurezza di quello che succede. Ad esempio, possiamo eh, renderci conto se il, il telefono di, di qualche è, è, è, m, figura importante è sotto attacco perché c'è un comportamento anomalo e possiamo allertare la il responsabile della sicurezza oppure fare azioni sullo stesso device direttamente Li mettete sul device? Sì, con un agente quindi c'è un agente lì che monitora questa cosa e poi c'è un servizio cloud per eh, insomma eh, sì, gestire che fa da ponte? cioè gestisce, gestisce la cosa per l'organizzazione che, che utilizza il prodotto Oh, vai, dimmi, dimmi. Eh, beh, mi interessava se riesci a darci un po' di statistiche sulle cose che trovi, sì, eh. hai già visto che prima hai parlato di qualcosa di più tradizionale, tipo SQL injection o cose così. Ah. E invece volevo capire eh, se invece poi invece con le reverse, okay. è... eh, purtroppo di, di statistiche dietro non ne ho. Però, eh, tipo sul nostro blog, se non sbaglio, dov dov dovrebbero esserci delle, delle slide. con eh. Con, quello, con questo tipo di statistiche quante eh, ad esempio mi ricordo che c'era una presentazione con quante applicazioni tipo su 100 applicazioni, quante erano vulnerabili a man in the middle quante a SQL injection quante password in chiaro, in memoria però eh, non, non vorrei dire, eh, non vorrei dire cose, cose, che non, cose che poi non riflettono la realtà quindi preferirei rimandarti eh, al blog e alle slide Ah, mi dispiace, però non vorrei dire dei numeri. Volevo chiederti, ci sono molti tool per eh, l'analisi dinamica del malware che magari utilizzano, osservano? Eh, sì, eh, qualcuno ce n'è, eh, eh. ultimamente ci sono anche del, ce n'è anche uno italiano, però eh, purtroppo mi sfugge il nome, adesso mi pare dell'Università di Milano. sì. Eh, Volevo chiederti, però, ad esempio, secondo te quanto per esempio l'analisi delle chiamate delle syscall possa servire eh, per eh, capire il comportamento? Lì è, è, sempre, è, è sempre un problema, diciamo, eh, di prospettiva. Perché eh, se ti metti a guardare le syscall è eh, un po', diciamo, eh, il rumore è bianco. Insomma, senti, salendo un po' esatto, diciamo... salendo un po', diciamo che. Eh, nella community adesso si sta stanno nascendo anche altri approcci proprio di eh, vedere delle chiamate eh, scusa, delle, eh, vedere le, le chiamate che fa l'applicazione ad esempio eh, ci sono eh, dei tool ne ho visto uno l'altro giorno per iOS però adesso mi sfugge il nome che praticamente eh, fanno una cosa simile a quella che abbiamo visto stamattina con Runtime Injection si ingettano nelle, nelle API di sistema quelle sensibili o quelle che siano sicuri che le usino solo il malware come il caricamento a runtime del, del DEX o, o quella roba, il caricamento di codice a runtime e poi guardano quelle cose lì e, e se qualcuno chiama quelle, quelle PI lì è, è, diciamo che il 90% è sinonimo che è facile che sia un malware Qui vi faccio vedere una slide di, di un po' di persone che potrebbero interessare, vi potrebbero interessare da, da seguire su Twitter eh, per, per rimanere aggiornati sulla, sulla sicurezza. Soprattutto questo, eh, POF e il primo, Vero Xroot, per, per, per quanto riguarda Android. Pubblicano veramente tanti, tanti tweet e tanti exploit per, per Android. Se, se volete rimanere aggiornati bastate, basta che, che seguite Twitter. E... Marco Grass? Marco Grass, senza la I in fondo. E' qua Una cosa che ti potrebbe interessare per il chiosco è eh, potresti guardare la trust zone di, di ARM, però insomma, forse ci devi spendere un po' di tempo. E praticamente è una parte del processore sicura che eh, ti consente eh, di eh, verificare una parte dopo l'altra del tuo sistema, vedere se è modificato o roba del genere, e probabilmente anche di eh, decifrare delle delle parti in una parte sicura del processore quindi diciamo che le, le, le, la tua routine di decifratura e, e le tue chiavi potrebbero essere tenute al sicuro in quella parte di processore c'è una soluzione non mi ricordo il nome eh, che metti in una schedina SD mm, c'è anche un hardware di cifratura all'interno che ti permette anche di arrivare a fare chiamate cifranti, e eh, americana, era una startup. Cosa hanno, una smart card? che, che Penso al... che siano stati acquisiti da Oracle. Cosa, cosa hanno implementato una smart card dentro? Ah, forse hanno messo il secure element dentro, il, sì. dentro la smart card. Eh, ho sentito qualcosa, però non ho mai avuto, avuto modo mai di provarlo. O... Ci puoi mettere dentro le, le tue chiavi di cifratura e penso anche fare delle operazioni insomma. non ho avuto tempo purtroppo di guardare ancora, ancora bene quella parte di hardware c'era stato un workshop oggi comunque sul key management sì. che se non sbaglio non, non, ho, non ho assistito però se non sbaglio eh, trattavano qualcosa anche riguardo eh, memorizzare le chiavi in hardware insomma comunque non è mai visto comunque eh, su no in giro non ho mai visto e eh, su android 4.3 c'è cioè, da Android 4.3 e penso che ci sia il supporto per questo tipo di elemento hardware per le tue chiavi, se ti interessa. Scusa, una domanda, quei dispositivi hardware di cui parlavi per fare un dump della memoria, cioè sì. hai qualche nome? Sì, puoi guardare, il più famoso si chiama Riftbox. Eh, aspetta, eh, che se funziona internet questo è uno dei più famosi, uno dei più facili da utilizzare e, è più che altro legato agli smartphone e, questa box qui, poi ci sono le istruzioni per vari smartphone adesso eh, non mi ricordo dove si pescano Praticamente sul sito e nello, nello stesso tool eh, ti spiega dove, dove saldare i connettori nel, nel telefono e, e soprattutto contiene i mapping della memoria per, per tirarti giù la memoria dal, dagli smartphone, ma, ma funziona con, quel, con qualsiasi tipo di, di memoria insomma. Dunque, se, se ti sei salvato il nome se no te lo, te lo, te lo posso riscrivere. Che mi sono scorrato chiuso. Aspetta, scusa, ah, perché sto guardando il mio schermo, sono. Questo viene utilizzato anche dalle persone che tipo riparano i cellulari briccati, però proprio quelli, quelli briccati di brutto insomma che va, va rifresciata la memoria, va rifresciata la memoria proprio tutto anche bootloader, proprio il primo bootloader. Domanda più, meno tecnica sì, che, che però è una di quelle più fatte, forse l'antivirus per Android ah. <ride> non so, io, cioè, io, non ha senso. Io, cioè, consiglio personale, cioè, nel senso come, come, Mar come Marco, io, io non, non lo metterei. So, cioè, non... Non stai, atten stai attento a quello che installi, eh, installa roba diciamo eh, decente da, da Google Play senza andare su, sui forum cinesi <ride> Così, e dovresti essere più o meno a posto insomma. Grazie. però forse ti fai del male andare a installare ad alcuni antivirus tipo ehm, addirittura eh, ce n'è uno, credo che sia Avast che se hai il telefono rootato eh, usa root sul telefono quindi chissà cosa fanno vabbè Scusa, mi è venuto adesso un altro dubbio ancora su questo argomento qua ehm, Su questo? Cioè, su questo, sì. Per ah, okay. Dampare memoria eccetera e, Vabbè, si è detto fino adesso che comunque per dampare la memoria, il contenuto della memoria di, per esempio, di uno smartphone, di un terminale qualunque O trovi un connettore JTAG o perlomeno dei solder pad su cui saldare un connettore e poi attaccarci il programmatore Esatto oppure eh, di saldi il chip e lo dai a qualcun altro eh, a no, in... qu queste diciamo sono le, le, la le maniere brutte okay. quelle, quelle hardware poi ci sono eh, quelle software no no certamente No, però mi stavo domandando io pensavo che il caso più frequente con un telefono soprattutto che è un pcb molto piccolo eccetera, fosse dover disaldare la memoria e saldarla da un'altra parte cioè sapevo che per esempio sui router succedeva che magari per motivi di convenienza anche nel prodotto finito rimaneva non, non dico un header pronto ma magari dei solder sì, certo. pad su cui attaccarsi no, sul, sul telefono su sono molto piccolini e vendono delle, delle, degli adapter adesso aspetta che eh, ne cerco uno come c'era per l'S3 giusto so per far vedere com'è eccolo qua, prima immagine no, seconda immagine vedi qui c'è la board c'è questo connettorino qua eh, si vede il mouse più o meno c'è questo connettorino qua lasciato dunque, eh, vedi c'è il connettorino qua lasciato e poi eh, questo è l'adapter che ti vendono mm -hmm. e mm -hmm. si attacca al connettorino eh, della, della MOBO mm -hmm. e poi tu hai il tuo bel header bello mm -hmm. comodo dai. Certo. Fallare. Quindi, anche nonostante lo spazio sia poco di solito si lascia anche nei telefoni sui, sulle pcb di telefoni sì. qualcosa Sì, okay. strano no. No. grazie Ah, Ciao, ci vediamo domani, mi sa.